Ciao a tutti, sono Candida, scusate il tono della mia voce ma continuo ad avere l'influenza. Nel video di oggi voglio proporvi una, una cover per eh, un'agenda 2019, nello specifico questa è la mia agenda 2019. E, mh, ho voluto fare un, un, provare a fare una lavorazione un po' particolare che non avevo mai fatto per, per vedere un po' il risultato e vi dico subito che ho utilizzato della... Carta, semplice carta velina quella che, trovano, quella che si trovano i pacchi che ho stropicciato ed ho appiccicato sul, sulla base della mia, della mia cover comunque lo vedete poi durante il procedimento eh, vi ho spiegato appunto della carta velina perché magari poi nel procedimento non, non si capisce e, e poi ho realizzato tutti gli altri particolari, i vari ritagli di carta eh, con l'album Spring Botanic di stamperia e, eh, ho utilizzato anche questa carta particolare verde che mi è stata regalata da una mia amica. Ehm, ho voluto fare una copertina con, con i colori un pochino più tenui perché è un pochino più delicata ehm, perché magari ultimamente ho fatto sempre dei lavori di mix media un pochino più un pochino più scuri e avevo voglia di, di cambiare un pochino i colori. Vi faccio vedere nel, nel particolare come come è, com è venuto il risultato finale, ho utilizzato ancora dei, degli strass, dei pizzi, i soliti pizzi che, che mi ha regalato mia mamma, che sto usando praticamente in tutti i miei lavori e anche questi fiori sono di stamperia. È un lavoro particolarmente semplice anche questo e direi alquanto veloce. E quindi se, se vi piace può essere uno spunto per decorare un'anonima agenda da utilizzare poi per tutto l'anno. Detto questo, non ci resta che partire con il procedimento e vedere come realizzare questa cover. La cover della mia agenda 2019 è terminata, ve la faccio vedere più vicino così magari potete vedere meglio i dettagli del legno decorato con l'embossing e le applicazioni ultime che ho fatto di questi microscopici strass rosa antico come la carta delle scritte 2019 e dei fiorellini. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Oppure se avete piacere lasciatemi semplicemente un commento sul video di oggi. E, se anche questo progetto vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube così continuerete ad aiutarmi a farlo crescere. E detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!